E siamo qui, a Politicamente Scorretto, oggi per ricordare Claudio Loglie con Luca Carboni. E secondo lei, un artista come, come Claudio Loglie, un artista engagé, può sfondare oggi nel mercato musicale? Ma Secondo me quello che, naturalmente, bisogna fare un parallelo tra i tempi, però credo che nel movimento adesso un po' indie alternativo, quello che Loli chiamava zingari felici, credo che ci sia degli zingari che possono, eh, che in qualche modo si stanno facendo notare pur non avendo tutti i cliché del, del, del mondo pop, anzi è un momento in cui eh, si cerca molto abbiamo bisogno di verità e quindi anche di, di, di questo tipo di artisti. Io penso che questo succeda. E per lei cosa significa cantare un pezzo di Biodeloia? Ma io ho cantato, ho, ho rivisitato nel 2009 insieme a Riccardo Singaglia, ho visto anche degli Disney Felici, che era un brano eh, che ho avuto la fortuna di conoscere nelle C90, nelle cassettine che erano un po' le playlist dell'epoca dei miei fratelli più grandi che ascoltavano in casa i grandi cantautori eh, io ero un po' della generazione dopo, quindi ero, ero un bambino ma eh, rimasi affascinato dalla voce di Claudio da questa voce eh, quasi improbabile no? come... come una voce molto, tra l'altro molto dolce, molto pacata, eh, che in realtà cantava invece anche canzoni di rabbia, canzoni, cose molto dure, quindi mi colpì molto questo contrasto, anche se io non ero molto affascinato dalla canzone ideologica, politica ma più da una canzone ermetica alla De Gregori però insomma la, ehm, la voce il messaggio, il suono, i concetti di, di, di, eh, di Claudio mi sono rimasti dentro ed è stato bello ed emozionante fare, fargli questo omaggio ecco e poi eh, ancora di più scoprire che insomma l'aveva prestato molto e addirittura accettato di venire a partecipare dentro al video quindi è stata una grande emozione